Alle 3.35 il timore si fece sentire, la crepa apriva tombe di morti ancora vivi, il silenzio gridava, tutto faceva paura, il bisbiglio della vita si sarebbe eternamente realizzato nel risveglio di anime defunte. Cosa sarà mai accaduto in quel luogo? Tutto torna assopito da calma apparente. Il pericolo è lontano.